buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso avete visto già la prima inquadratura oggi parliamo del broccolo vi faccio vedere un po come si coltiva le varietà che ci sono come possiamo calcolare i giorni per poter avere un raccolto corretto in base alla zona climatica dove siamo principali parassiti principali malattie principali cure insomma dai due parole sul broccolo le facciamo su questo video dopo la sigla Io qui ho un'aiuola di un paio di metri, due metri e mezzo per 1,20, fatta col metodo no dig. Adesso non vedete i bordi perché ho l'erba alta, devo passare il dicespugliatore. E solo broccoli, ho varie tipologie di broccolo in base alla, al tempo di maturazione ma a questo ci arriviamo dopo allora due parole intanto ci spostiamo allora il broccolo va seminato in estate da aprile a giugno più o meno le piantine sono pronte quando hanno 5 foglie vere a quel punto si possono mettere a dimora allora esistono alcune varietà di broccoli in base al tempo di maturazione ora vi faccio vedere una cosa questo è il broccolo precoce io l'ho messi a dimora a fine agosto inizio settembre. Questo è molto avanti, questo tra un paio di settimane è pronto. La versione precoce perché in 60 giorni è pronto per essere tagliato e quindi mangiato. Del broccolo si mangia questa inflorescenza qui. Qui invece ho una versione a medio termine: parliamo di circa 90 giorni, 3 mesi. Quindi vedete che la parte centrale, quella che poi andrò a tagliare, è molto più piccola di quella che vi ho fatto vedere prima a me piace mischiarli e eh, quindi troveremo sia quelli tardivi che quelli precoci ecco qui ne ho altri due precoci uno e uno due non ho rispettato la distanza minima della messa di mora che è di circa 50 cm a piantina e 50 cm tra le file perché seguendo il metodo no dig ho voluto provare una coltivazione intensiva tant'è che in due metri e mezzo quadrati avrò messo una ventina di piante buone buone è sbagliato non seguite questo consiglio però io ho voluto fare un esperimento un test e voglio vedere come va allora vi dicevo quando le piantine sono pronte si mettono a dimora col sesto di impianto 50 cm circa tra le file 50 cm circa tra le piantine le versioni tardive che sono quelle che si raccolgono a 110 120 giorni diventano più grandi di quelle precoci quindi se mettete quelle dovete prevedere uno spazio più importante tra una pianta e l'altra tra una fila e l'altra arriviamo anche a 70 cm. il terreno deve essere sciolto ben lavorato ma poco concimato nel senso che è una pianta che beneficia delle concimazioni delle colture di cui va a prendere il posto tant'è vero che questa si semina generalmente o si trapianta quando ormai il periodo dei pomodori delle zucchine e delle colture estive è terminato o sta terminando quindi questa pianta qui beneficia di quello che rimane della concimazione che abbiamo fatto sulle colture estive non occorre molto. È avida di azoto e di calcio. Quindi, se dovete mettere qualcosa come azoto, va bene anche la pollina. E come calcio, se il terreno è povero, si può mettere anche la cenere di legna, rimanendo sul puro biologico, e altrimenti ci sono dei concimi appositi di azoto e calcio. Ma come vi dicevo, se avete ben concimato la terra per le colture estive, loro non hanno bisogno di nient'altro. Nel momento in cui si mettono a dimora, fa ancora caldo, bisogna fare attenzione che il terreno non si asciughi troppo quindi il terreno deve stare sempre umido ma non bagnato perché temono i ristagni idrici quindi eventualmente fate delle prode a montagnetta e mettete sopra e così eventualmente l'acqua scorre li vedete bucherellati e qui adesso arriviamo al discorso dei parassiti che è la piaga che mi affligge da sempre nell'orto invernale anche se quest'anno sono riuscito un po a debellarla pensate come erano gli anni scorsi che non mangiavo niente vi faccio vedere quella che ho trovato in diretta questo è il mio più grande problema guardatela ho fatto già due cicli di ferramol ve ne ho parlato già in altri video dove purtroppo loro muoiono ma soltanto loro se avete gatti cani e uccellini ovviamente che vengono a mangiare questo fosfato ferrico non è mortale per loro invece per le, le lumache sì le lumache per me sono una piaga io ovviamente questa non la uccido non la do alle galline chiamatemi sentimentale ma io la metto al di là del recinto poi dio vede provvede allora vi dicevo ciò che provoca il danno a queste foglie vedete come sono marridotte, ma ne ho altre di peggio eccola qui sono le lumache e nei primi stadi di coltivazione la cavolaia ecco la cavolaia e quella farfallina bianca punteggiata di nero che nel momento in cui si trapiantano le piantine arriva depone le uova le uova si schiudono e le larve praticamente deforestano tutto non ci rimane più niente come si combatte la cavolaia allora io quest'anno ci sono andato giù un po pesante non avevo molto tempo a disposizione a dedicare ai macerati comunque rimanendo sul puro biologico abbiamo il macerato di pomodori che è eccezionale fortissimo abbiamo il bacillus turigensis che praticamente attacca le larve e non permette loro di svilupparsi quindi muoiono e quello che ho fatto io andando un po più sul pesante rimanendo però sul simil biologico abbiamo il piretro oh, attenzione al piretro essi sì, biologico però non è selettivo ciò che tocca lui uccide se arriva il bombo il bombo muore purtroppo quindi andiamoci piano col piretro tornando un attimino ai tempi per scegliere quale coltura dipende ovviamente dove abitiamo allora io abito in centro italia e quindi da me il freddo arriva verso gennaio ora queste resistono bene al freddo arriviamo anche a meno uno meno due loro non, non soffrono anzi li fa pure bene però non dobbiamo esagerare se so che nella mia zona a gennaio arriviamo a meno 10 mi devo tenere molto in anticipo per quanto riguarda la coltivazione del broccolo se parliamo della varietà precoce di 60 giorni 60 70 giorni circa ecco allora se so che voglio raccoglierlo a novembre parto ritroso di, di due mesi prima faccio i conti e lo metto a dimora a settembre e così posso fare gli stessi conti per le versioni intermedie che sono quelli a 90 giorni e per le versioni tardive che sono quelli a 120 giorni dipende tutto da dove abitiamo e da cosa vogliamo coltivare però questo a differenza del cavolfiore che farò un video breve resiste molto di più al freddo e non ci dobbiamo insomma preoccupare se la temperatura scende sotto 0 gradi una curiosità però vi dico per quanto riguarda quelli precoci su quelli precoci una volta che la parte centrale, l'inflorescenza centrale è grande ed è pronta per essere tagliata, nel mio caso ancora un paio di settimane, si taglia, ma attenzione non estrippiamo la pianta perché dai getti laterali vengono fuori altri broccoli più piccoli, altrettanto buoni, non cresceranno mai grandi quanto quello centrale, però possiamo avere più raccolti nell'arco delle settimane successive. Questo non accade con la versione tardiva dai 120 giorni, lì ne viene solo uno fuori enorme, grande e quello è. Mentre con gli altri, con l'intermedio e con e col precoce, abbiamo altri getti e quindi altri broccoli. Lavorazione del terreno, soltanto nelle prime fasi, nelle prime due o tre settimane, bisogna fare una sarchiatura per togliere gli infestanti. Io qui, avendolo fatto molto fitto, in realtà infestanti ne ho ben poche, quindi mi sono tolto anche quel lavoro lì. Anche se faccio il nodig andrebbe fatta una rincalzatura e nel mio caso vedete che sono al limite del colletto. Infatti questo è un lavoro che lo farò nei prossimi giorni. Le foglie gialle ormai queste sono andate le possiamo togliere. E le do alle galline e ovviamente nel periodo autunnale se le piogge ci sostengono e ci aiutano non dobbiamo più innaffiare nulla quindi una pianta veramente che fa quasi tutto da sola insomma a parte le prime fasi di coltivazione del primo mesetto dove dobbiamo starci un attimino dietro però per il resto fa tutto da sola sempre parlando delle prime fasi per evitare malattie come la peronospora si può dare dopo 15 giorni della messa di mora un trattamento di poltiglia bordolese personalmente non la uso più da un po' saranno 2 tre anni perché anche in questo caso ho fatto due trattamenti di tannino di castagno bentonite e caolino quando le ho messe dimora io praticamente ho dato questo triste di prodotti naturali completamente naturali e non ho avuto alcun problema di peronospora quindi come vedete si può benissimo fare almeno del rame ma se voi siete affezionati alla portiglia bordolese va bene anche quella insomma basta solo un trattamento ha un gusto molto intenso molto saporito e, come vi dicevo è una pianta che richiede poche cure dai è tutto per questo video mi dispiace che avete visto le foglie mangiucchiate dalle lumache ma io sono fatto così mi piace farvi vedere le cose come sono in realtà non utilizzando roba chimica quindi lumache cd chimici e quant'altro devo fare i conti anche con questi attacchi qua vedete come sono quindi alcune piante non verranno fuori, alcune moriranno. Pazienza, se ne mette un po' di più, dai, e in qualche modo si fa. Quindi la mia coltivazione, visto che è un orto familiare, è basata su questa teoria qui. Vi ringrazio per essere stati come anche oggi. Vi auguro una buona giornata. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici se non lo avete ancora fatto. Ci vediamo la settimana prossima.